Ciao! Benvenuti a un nuovo video! Allora, per correttezza di informazioni, devo dirvi che oggi dico molte più cavolate del solito, me ne sono accorta. Non so se è il tempo nuvoloso o che cosa, non so cosa succede, quindi auguri. Comunque, volevo parlarvi di qualche prodotto della Clarence, perché se mi seguite su Instagram, eh, sapete che ho collaborato con questo marchio e tra gli altri prodotti mi hanno andato a da provare anche alcune mini-sites. Ed è detto, va, facciamoci un video unico in cui ve ne parlo. Anche perché abbiamo tre contorno occhi, questi qui, uno, due, tre, contorno occhi e un balsamo labbra. Quindi ho detto, va bene, eh, proviamoli e eh, ve ne parlo nel video. Dunque, prima di iniziare vi ricordo come sempre che se volete partecipare all'estrazione di un premietto ed è a cadenza mensile, dovete essere attivi sul mio canale. Vi chiedo solo quello per favore di supportarmi e quindi unica regola è essere iscritti al mio canale, lasciarmi un commento per dimostrare che seguite i miei video e tanto a fine video vi dico sempre con cosa commentare, e basta perché messi in mente estraggo un pregnetto, ma ve lo ricordo anche a fine video, e ora iniziamo con il, questo qui, ma prima di iniziare vi devo subito dire una cosa, perché se eh, ricevete questi sample delle profumerie, sapete di cosa parlo, la scatola ci sta, il prodotto ci sta, ma perché... Questo libretto di istruzioni in tutte le lingue che è anche informativo quindi è... che una volta che l'ho tirate fuori non riuscite più a ripiegarlo per metterlo nella scatola. Non so mai come piegarvi. Allora, dicevamo che oggi vi parlo di questo che è l'hydressensiel bom. Eh, balsamo labbra riparatore con e fiori di loto blu ok dunque questo qui che adesso tiro fuori intanto vi dico il prezzo 15 ml 17 euro da Sephora allora il prodotto è questo qui se diciamo iris blu, sicuramente questo lo ricorda e vi ho fatto anche la clip per vedere la texture devo dire che se non guardiamo l'inci, perché silicone e paraffine ai primi posti. però se non guardiamo questo, eh, rispetto ad altri balsamo labbra in crema, questo è meno appiccicoso. Io odio quando sulle labbra ho qualcosa di appiccicoso. Allora, eh, basta poco prodotto, si applica sulle labbra. E io lo consiglio alla sera perché comunque è molto corposo e sborda Le lucida e sborda proprio brutto l'effetto però alla sera ha un buon potere perché comunque è bello idratante e non è mai idratante come uno stick labbra io lo stick li mangio davanti li uso però li trovo davvero molto più idratanti questo è più più blando però mantiene le promesse perché comunque non mi sono mai trovata con le pellicine ed è anche nel periodo di allergia che sapevo tantissimo il naso quindi avevo sempre il labbro sopra, screpolato questo lo riparava, quindi si è comportato bene e si sì, deve piacere comunque il prodotto appiccicoso che sborda che ti lascia le labbra, questa sensazione a me non piace però le promesse le mantiene, è idratante, è funziona e... È... Prezzo, ve l'ho detto? Sì, sì, ok, promosso, ma senza lode, senza infaglia, perché proprio non è adatto a me. Ma veniamo ora ai contorno occhi che sicuramente ci daranno più soddisfazione e vi parlo di questo gel contorno occhi anti eh, rughe e occhiaie, no anti borse e occhiaie, scusate, sto facendo la francese. Allora, ehm, questo qui, ma adesso lo tiriamo fuori, intanto vi dico il prezzo che è dal sito ufficiale 20 ml quindi di più del classico 15 questo è un 20 più grande 36 euro allora tra le altre cose ok allora il prodotto è questo qui bianco classico Dunque, la texture è un gel, dice di essere un gel contorno occhi, sì, proprio un gel. Quindi leggero, bello, in estate è anche fresco, si applica bene sul contorno occhi, si picchietta ed assorbe immediatamente. Perfetto, alla mattina ed è alla sera. Dunque, dice di essere antibolse e antiocchiaie. Allora, ho notato dall'Inci che contiene caffeina ed è ottimo per andare a stimolare il microcircolo dei contornocchi, ottima cosa, poi essendo un gel si picchietta bene, un leggero massaggio, assolve subito, alla mattina lo trovo perfetto, magari in estate mettetelo in frigo anche, più fresco, è, è perfetto per andare a svegliare lo sguardo, mentre la sera decongestiona, ma davvero sento la differenza, se sto tanto tempo al pc oppure sto un po' fuori, c'è la luce, ottimo, davvero funziona ho guardato anche l'inci non è affatto male non del tutto verde ma non è affatto male eh, sì questo ve lo straconsiglio perché è davvero un buon prodotto non ho sentito il profumo assente quindi altra cosa molto importante e più anche la caffeina valido molto valido e ve lo consiglio e ora andiamo avanti con questo multi active occhi defaticante Illuminante, prime rughe, allora è rivitalizzante. Anche questo qui, intanto che lo apro, come sempre, vi dico il prezzo: 15 ml 38,50. Questo l'ho visto da Sephora foglietto. La confezione, è questa qui, rosina, anche molto carina. Ok. E la confezione full size ho visto che ha l'applicatore quello in metallo quindi quello con l'effetto fresco che lo trovo sempre molto valido dunque questo è un gel crema quindi è, è più di un gel ma meno di una crema e per questo che secondo me è la formula perfetta da usare con l'applicatore in metallo ehm, vedete dalla clip che ha una leggera colorazione perlescente che otticamente illumina un attimo ma è un effetto molto molto blando Ce lo vedete sulle mani che è perlescente, lo vedete applicandolo ma una volta assorbito, mh, asciugato, l'effetto non c'è più quindi è molto blando eh, noi guardiamo gli altri effetti di questo prodotto dunque intanto è leggero, si stende bene, basta poco prodotto si picchietta, assorbe molto velocemente e lascia il contorno occhi molto idratato con l'applicatore in metallo lo troverei ancora più valido proprio per la mattina per decongestionare mh, o per intrascare il sguardo durante la giornata valido, sì buon effetto idratante mi è piaciuto, mi è piaciuto mantiene le promesse multiattivo, prime rughe sicuramente perché idratando eh, evita la comparsa dei segni del tempo riduce i tempi di comparsa evita. è un prodotto cosmetico si sa Profumo, credo che fresco, un po' floreale, ma non persiste, nessuno di questi prodotti persiste sulla pelle. E ho guardato l'inci, questo ha dimeticone, ve lo dico per correttezza di informazione, per completezza di informazione, mantiene le promesse e a me è piaciuto. E adesso noi veniamo con l'ultimo prodotto. Io vorrei farlo un video... Ma è possibile che ho davanti al cielo di casa un trattore fermo? Scusate, vado a guardare e torno. Sprighiamoci ora ed eccoci qui e veniamo con l'ultimo prodotto. Questo è l'Extra Firming Occhi. Eh, esperto per rughe, occhiaie e illumina. Vediamo. Unica cosa positiva di questo prodotto, unica. Tra le altre cose positive... Dentro non ha quel solito foglietto questo, non ce l'aveva proprio, anche perché se voglio vedere le istruzioni, uno c'è scritto qui di lato, in piccolissimo, in piccolissimo c'è scritto, se no vado sul sito, è inutile che sprechiamo così tanta carta, che sinceramente, ecco, allora intanto ve lo mostro, eccolo qui. Tutti hanno un colore diverso, questo è un rosino, un rosa salmone. Allora, prezzo 15 ml, attenzione, sì ho scritto bene, 56,90, ho scritto bene, 56,90, sì, è molto caro, è, è molto caro. E oltretutto ha una texture particolare, lo vedete dalla clip, ma è molto ricco molto molto molto ricco basta pochissimo prodotto Punta proprio fortuna che ha questo applicatore piccino così proprio andate a puntini qui è partito un altro cane va bene si stende bene e anche se è molto ricco assorbe molto velocemente mm, trovo che sul contorno occhi sia un pochino pesante quindi basta davvero pochissimo prodotto applicato anche la mattina sotto il make up, non mi dà problemi, dice di essere anti rughe, eh, questa formula ricca si sì, è attiva, è molto attiva, però lo trovo troppo pesante, davvero può andare bene per le pelle matura, molto matura, in questo caso va anche a idratare perché ha un buon potere idratante, ma tiene le promesse, ma non è adatto al mio tipo di pelle, è molto ricco, preferisco quelli in gel che sono anche più freschi, devo segnalarvi il profumo, esatto il profumo è fresco ma si sente molto una volta applicato no non si sente più quando asciuga non si sente più però mentre l'applicate si sente anche se è fresco e non è invadente ma rispetto agli altri è più profumato inci come sempre contiene dimeticone ma ci sta e si mantiene le promesse ma senza non mi ha esaltato più di tanto ecco allora, adesso cerco di stringere il video perché prima il trattore, ora i vicini con il cane, il cane dei vicini, quello lì, che sta diventando matto, e ora che io stringo il video, oltretutto la finestra chiusa, che cosa devo fare di più? Insonorizzare la casa, probabilmente, non lo so, aiuto! Dove vado? Che dite se vado a registrare il video in un bosco? Al massimo ci passa davanti qualche capriolo, qualche cinghiale... Ci sono, ci sono, li vedo ed è um, un lupo ci frega la telecamera. Però non avrei vicini o trattori o altro. Ci devo pensare. Ci devo pensare, devo provare a portarci il cavalletto se trovo un'inquadratura decente, ci penserò.